i suoi pensieri e ciò le dava una grande pace. Ma sapeva che Jurin aveva bisogno di riposo. Lavorava troppo e le ultime contrarietà sul lavoro e i problemi per allearsi con lei lo avevano affaticato anche se non lo diceva e non si lamentava mai. Guardò quel volto amato, così colorito in così poco tempo dal sole di Oganon e decise che per non cadere in tentazione di svegliarlo sarebbe uscita a fare una breve passeggiata al ritorno sarebbero poi andati insieme al controllo. Si infilò in una tuta e si aggiustò i capelli. Pensò alle donne di Yoganon, come erano belle nelle loro morbide tuniche dai colori delicati. Si domandò come sarebbe stata con indosso una di quelle vesti e che cosa avrebbe detto Yuri. Decise di acquistare una tunica e di fargli una sorpresa uscì dalla camera e percorse il lungo corridoio circolare che come una gigantesca spirale portava al piano sottostante. C'erano poche persone che parlavano a piccoli gruppi, sicuramente visitatori. Anche loro non la degnarono di uno sguardo e il personale dell'albergo ha addetto alla segreteria era troppo indaffarato per accorgersi che una giovane donna di Vadroe usciva con l'atteggiamento di chi ha un appuntamento molto importante». Attraversato il lungo viale fiancheggiato da alti alberi, Atlisea decise di proseguire in direzione opposta al sole, perché la luce era davvero molto intensa in quel primo pomeriggio. Non c'era molta gente e soprattutto non c'era traffico, cosa che Atlisea apprezzò, visto la sua quotidianità su Vadroe, fatta di mezzi di trasporto per andare a lavorare dall'altra parte della metropoli. Camminando a lunghi passi arrivò alla piazza dove avevano assistito all'esibizione delle danzatrici e a Clisea si guardò intorno come se fosse sicura di ritrovare la presenza di quella meravigliosa creatura dagli occhi verdi. Era accaldata e aveva sete. Vi erano molti locali che promettevano refrigerio e ristoro ma lei non amava entrarvi senza essere accompagnata e proseguì dicendosi che probabilmente avrebbe trovato una fontana. Imboccò una stradina e si inoltrò tra due ali di piccole e basse casette bianche, tutte uguali apparentemente, ma con giardini che le contraddistinguevano. I cartelli indicavano che si era in direzione per la spiaggia e Ecclesia incominciò a sentirsi in colpa. Ah! La visita alla spiaggia di Yoganon era in programma per il giorno dopo insieme a Yuri. Era forte il desiderio di vedere quel luogo e Acclesia pensò che avrebbe potuto darvi una sbirciatina e riservarsi il totale piacere di vederlo poi con Yurin. Alla sua destra vide un giardino meraviglioso che si preannunciava al passante già a distanza per l'incantevole profumo dei fiori e distolse Acclesia dai suoi progetti trasgressivi. Mm, e si fermò per ammirare meglio quel posto ricco di colori e profumi intensi. Il giardino aveva una bassa recinzione, C'erano rose di svariati colori con peteli appena schiusi che sergevano con eleganza sui gambi ricoperti da mille foglie. Acclisea conosceva quei fiori per averli visti per studio e sapeva che era anche questa un'occasione stupenda per conoscerli da vicino Si sporse oltre la bassa recinzione e allungò la mano in direzione della rosa più vicina «Ah, sei bellissima!» mormorò come se fosse una persona che non si vedeva da molto tempo «Sei dolcissima! Così tenera e delicata!» Delicata ma resistente. Non bisogna farsi ingannare. Aclesea ritirò velocemente la mano. Non riuscì a scorgere chi aveva parlato, ma alzando gli occhi verso la casa rosa che faceva da sfondo a quegli splendidi filari di rose vide avvicinarsi un uomo alto e anziano che stringeva al petto un mazzo di rose gialle come fosse una piccola creatura. Eh, io ammiravo... Queste, queste splendide rose, sono molto belle. Ah, certo, sono bellissime. Non è vero? Eh, Saiani si era avvicinato alla bassa staccionata e guardava Clisea con uno sguardo lievemente divertito. Eh, sì. Io, io le avevo viste solo virtualmente, Aclisea era imbarazzata, sapeva che su Oganon, quelli di Vadroe, erano visti come intrusi. C'era tanta diffidenza, perché ogni incontro poteva essere sospetto e riconducibile ad un piano da parte del governo centrale di Vadroe di carpire informazioni su dissidenti e ribelli. Questa è un nuovo innesto, ah, può essere che sia premiata per la qualità del colore e naturalmente per il suo profumo. Saiyani aveva tolto dal mazzo che teneva sul petto una rosa gialla che ammirava con compiacimento e aveva parlato con naturalezza, quasi a se stesso, senza notare che Eclisea lo stava guardando cercando di nascondere il disagio. Saiyani continuò, eh, penso che quando sboccia una rosa è come quando si ascolta una bella canzone e non si sa cantare, fa male al cuore, ma almeno hai avuto la fortuna di ascoltarla. Così quando essa sfiorisce non ti rimane più nulla, solo il ricordo dell'odore che ha profuso nell'aria, come le note che chiudono una melodia. Il vecchio aveva parlato e la sua calda voce accarezzava le rose e le loro tenere foglie si muovevano al venticello che arrivava dal mare. Aclisea era affascinata dall'imponente figura dell'uomo, che, nonostante i suoi anni, era eretto senza il minimo accenno di mollezza nelle membra. Le parole erano entrate dentro a toccare quella parte di lei che avrebbe desiderato conoscere di più, ma che non le era permesso fare. Come, continuando a dare forma ai suoi pensieri, disse: A me piace cantare. L'uomo lentamente distose gli occhi dalle rose considerò la giovane donna che in un sospiro aveva pronunciato quella semplice frase «E quando si canta si perde la paura di essere mortali e un attimo di eternità che ti abbraccia». Così si espresse Saiani guardando dritto negli occhi di Aclisea che ora inebriata dal profumo delle rose si sentiva a suo agio. L'uomo continuò con un tono di voce più squillante se le piace la musica dovrebbe assistere allo spettacolo che si terrà questa sera per i festeggiamenti in onore delle rappresentanze galattiche su Oganon. È un momento di alta musicalità. L'uomo guardò la donna e sorrise. Beh, certo, per una giovane e appena alleata ci sono altre belle possibilità da vivere ad Oganon. Le donne di Vadroe amano farsi accompagnare dal loro alleato sulla spiaggia detta per questo spiaggia del sogno. Forse perché dopo sembra essere stato vissuto nei sogni. Acclisea si staccò bruscamente dalla staccionata e disse meccanicamente «I sogni sono fatti per i bambini, a loro è permesso questo gioco, agli altri non è consentito avventurarsi in questi antichi passatempi». Acclisea aveva parlato con una voce che non riconosceva come sua, sapeva che tutto le era uscito con frontezza, perché frutto di lunghi, condizionamenti e che doveva diffidare di chi non conosceva. Subito avvertì una stonatura nel suo modo di parlare. Dopo aver assaporato la dolcezza dei colori, il profumo del mare che la stuzzicava sempre più ad andare alla spiaggia, si sentì sciocca e fuori posto e pensò a Yurin che forse la stava cercando e disse mi scuso per averle fatto perdere tempo, è stato bello vedere le rose, grazie. Ora devo andare, o il mio alleato penserà che voglio vedere Oganon da sola. Saiani sfilò una lunga rosa e la porse a Clisea. Oganon non ha pericoli, ma chi gira senza guida deve cercare di avere sempre le spalle rivolte contro il sole. La luce negli occhi potrebbe far credere di vedere cose che non esistono l'uomo la fissò a lungo dando ad Acclesia l'impressione di voler imprimere nella mente il suo volto per non dimenticarlo la giovane donna sorrise e rispose grazie, me ne ricorderò riprese la strada da cui era arrivata e un po' preoccupata pensò di trovare Yuri in sveglio ad aspettarla con ansia affrettò, affrettò il passo ma decise che per farsi perdonare la sua piccola fuga doveva assolutamente indossare una tunica alla moda di Oganon, per questo si addentrò in una stradina in cerca di tuniche da comprare. Iurin non aveva aspettato il ritorno in camera di Eclisea. Quando si accorse che era uscita, si alzò dal letto, discese nel grande salone dell'albergo e si guardò intorno. Acclesea non era da nessuna parte, nemmeno sulla grande terrazza, a prendere quei penetranti raggi di luce prima del tramonto. Pensò di sedere in una posizione che, se lei fosse arrivata da fuori, l'avrebbe sicuramente visto. Sapeva che Acclesea amava andare in giro per piccoli acquisti e quindi decise di non preoccuparsi. Ma più cercava di stare tranquillo, più sentiva di non esserlo. Erano visitatori su Oganon, con un permesso speciale di 40 giorni, e per il tempo in cui ci sarebbero stati non dovevano creare problemi a nessuno e soprattutto loro stessi. Il controllo al quale dovevano sottostare era un passaggio obbligato per poter vivere quell'esperienza suogano. Del resto era ben poca cosa in confronto a ciò che i loro occhi avevano visto e alle tante meraviglie che ancora desideravano vedere. Yurin cambiò nervosamente le posizioni alle sue gambe e guardò in giro notando la bellezza di quel posto. Decise di uscire dall'albergo. In mezzo a tanta gente cercava Clisea. I suoi corti capelli biondi, la snella figura l'avrebbero distinta tra tutte. Era così piacevole il suo modo di camminare che sarebbe stato all'infinito ad osservarla. Il pensiero andò al modo in cui Clisea prendeva la vita così sempre pronta a mettersi in gioco, a volte incurante dei pericoli o semplicemente delle illusioni alle quali andava incontro per il suo modo spontaneo di darsi agli altri. Avrebbe dovuto insegnarle ad essere meno vulnerabile e più pronta a ribattere le inevitabili avversità. Respirò profondamente e si rammaricò di non avere accanto a sé la sua alleata. Eh, sarebbero andati verso il mare stravolgendo i loro programmi. In fondo non era bello cambiare idea e lasciarsi andare all'imprevisto. Ecco, ecco che anche lui si faceva prendere da quella sottile voglia di trasgredire. Era sicuramente l'effetto che faceva l'aria di Oganon. L'abbaiare di un cane marrone lo distolse e Iurin decise di seguire l'animale che sembrava mostrargli la strada verso chissà quale meta. Era un cane di media taglia, con una buffa coda rivolta all'insù. Ora si era avvicinato a Iurine e stava adattando la sua andatura a quella dell'uomo. Ehi cane, cane marrone, mi stai forse facendo capire che vuoi mangiare? Beh, se è così, capiti male. Ho anch'io fame, ma per un po' non se ne parla di masticare però possiamo fare un pezzo di strada insieme. Forse tutte e due troveremo ciò che cerchiamo. Io, Aclusea, e tu qualcosa da rosicchiare. Yurin accarezzò il cane che scodinzolava per quell'imprevista razione di coccole. All'improvviso l'uomo fu scaraventato a terra investito da una forza enorme, rotolò e andò a sbattere contro un basso muretto, ritrovandosi a gambe aperte con il cane marrone che abbaiava furiosamente vicino al suo orecchio all'indirizzo di qualcosa o qualcuno che, che Yuri non, non vedeva. La luce lo abbagliava e non riuscì a distinguere da dove proveniva quella voce d'uomo. «Mi scuso, mi scuso, io non ho visto che era fermo con il cane!» Iorin percepì una mano che si tendeva e la afferrò rialzandosi, con la sensazione di un lieve dolore alla schiena. Davanti a sé un giovanotto alto, molto alto, con la pelle olivastra e gli zigomi pronunciati, lo guardava con un'aria preoccupata. Ma Iorin intuì che non era la sua rovinosa caduta la fonte di quella preoccupazione. Il giovane investitore respirava affannosamente e si guardava intorno come per cercare, o meglio, non farsi trovare da qualcuno. È tutto a posto? domandò in modo sbrigativo, ma tuttavia premuroso. Beh, sì, credo di sì, rispose Yurin. Ah, mi scusi, io non volevo, sa, ho molta fretta. Il giovanotto ora guardava il cane che per tutto quel tempo non si era mosso dal luogo della scena. Beh, sono contento di non essermi fatto niente, però sarebbe meglio non avere fretta. Potrebbe danneggiare qualcun altro. Non so, magari un altro passante. Sì, sì, sì, certo, ha ragione, starò più attento, rispose frettoloso. Yurin capì che il giovane voleva chiudere al più presto l'incidente e riprendere la strada interrotta, ma non si spiegava perché più lo guardava, più sentiva che l'incontro non era stato del tutto casuale e cercava di prendere tempo aspettando la mossa dell'altro che avrebbe forse chiarito di più la faccenda. Il giovane disse: eh, Io abito qui vicino. perché non viene a prendere qualcosa da bere? Eh, giusto per lo spavento. Aveva parlato in modo precipitoso, ma con fermezza come se fosse più importante per lui che per l'investito <ride> calmare l'affanno bevendo. Io rinvalutò velocemente la situazione. Ah, non aveva nulla da fare. Acclesia, sicuramente era intenta a comprare chissà quali accessori inutili su Badwe. Quindi tanto valeva occupare il tempo bevendo qualcosa. Beh, dopo tutto questo movimento, la sete non manca. Possiamo bere qualcosa insieme, rispose Yuri. Il giovane sorrise nervosamente e replicò: Bene, possiamo attraversare la strada e dietro l'angolo si trova casa mia, o meglio, il mio buco. Yurin seguì l'uomo che si presentò, il suo nome era Gorad, e nonostante avesse affermato che casa sua si trovava a due passi, Yurin ebbe la sensazione di camminare ben di più prima di fermarsi davanti ad una piccola porta verde. La prima considerazione di Yurin fu che quel passaggio era davvero troppo basso per essere l'ingresso quotidiano di un uomo alto come Gorad, ma quando il portoncino si aprì, Yuri non vide altro che uno stretto passaggio che più si percorreva e più si andava a restringere e il buio impediva di vedere cosa vi fosse al fondo. Poi, improvvisamente, una forte luce lo abbagliò e Yuri capì di essere arrivato da qualcuno che lo stava attendendo. Cercò di abituarsi alla luce così forte, ma non riusciva a tenere gli occhi aperti. E stava per rivolgersi a Gorad, anche se non riusciva a vederlo, quando una voce di uomo e non di Gorad gli disse «Benvenuto, Jurin Drozdrald, ti aspettavamo. Siedi, non temere, sei tra amici». Sayani aveva appena finito di fare il suo giro nel giardino e come sempre a malincuore rientrava in casa per consumare un frugale pasto amava stare all'aria aperta il più possibile tra le sue rose si sentiva bene e riusciva ad allontanare le fatiche di un giorno dedicato a preparare le difese costruite con varie argomentazioni per poi cercare di convincere i commissari di sorveglianza sull'innocenza dell'assistito. Molte volte Aveva creduto che gli sforzi fatti per difendere i sovversivi non sarebbero bastati per aiutare il movimento. Chi la pensava diversamente dal sistema centrale, alla fine, era giustiziato come elemento pericoloso per la società. Per sei anni il vero pericolo era rappresentato dalla convinzione della gente di pensare che nulla potesse essere cambiato, accettando così passivamente tutto ciò che non funzionava nel sistema sociale però le persone che avevano il coraggio di esporsi erano in aumento e la cosa sicuramente avrebbe dovuto preoccupare il governo. La limitazione stessa di non poter esprimere le proprie idee era una miccia accesa che avrebbe fatto esplodere quanto prima qualcosa che gli stolti governanti non consideravano con la dovuta gravità. Nell'ultima inchiesta di fronte a quei due uomini accusati di atti sovversivi, Saiani aveva avvertito un senso di impotenza. Anche se poi assolti, ancora altri ne sarebbero arrivati ed egli non riusciva a vedere uno spocco definitivo ad un problema troppo importante. Forse la vecchiaia lo rendeva pessimista. Era forse arrivato il momento di lasciare ogni cosa e dimenticare di voler vedere Hogan un libero e ogni essere umano padrone delle proprie scelte? L'uomo si lasciò cadere sulla poltrona verde e sossergiò dal bicchiere un'artisana. Eh, fissava il piccolo vortice delle foglioline nell'acqua e a poco a poco si sentì più rilassato. Sentì bussare alla porta sul retro della casa. Si alzò quasi indispettito, ma il malumore passò quando davanti a sé vide Rayomi. Era molto buio, ma egli scorse la luce che brillava negli occhi della donna che lo salutò. «Illuminato Saiani, scusa l'ora e la visita senza preavviso!» Beh, «Questo ingresso secondario non è degno di te, quanto l'ora è sempre bello riceverti! Entra, Raiomi!» La giovane donna entrò e con la grazia che la contraddistingueva si accomodò sui grandi cuscini e con un lieve movimento delle mani si scoprì il capo dal velo. I due si guardarono negli occhi e poi li chiusero. Il silenzio era totale. Il profondo raccoglimento serviva alle persone con un cammino interiore avanzato per instaurare un clima di positività e dava ad entrambi la calma necessaria per iniziare a parlare. Rayomi aprì lentamente gli occhi e la prima cosa che vide fu l'enorme mazzo di rose gialle alle spalle di Saiani. Mi schiuse le morbide labbra e congiunse le mani. Saiani la osservava, e capì perché il pubblico andava in delirio nel vederla ballare. Anche nella più assoluta immobilità, Raiomi sprigionava un'aura di mistero, che, ti avvolgeva e faceva vibrare quella parte inconscia di chi la stava a guardare. Quando Rayomi parlò, la sua voce calda e armoniosa non riusciva a nascondere una certa agitazione che dava al suo esile corpo una vibrazione involontaria. «Sono venuta da te perché è molto che non parliamo. Nella danza io trovo il mio modo di comunicare, ma... E la musica il gesto non mi bastano più ho bisogno di parlare con chi mi può aiutare a capire i miei pensieri Rayomi si alzò e voltandogli le spalle guardò dall'ampia finestra e domandò che cosa pensi di me intendo dire che cosa credi che io sia si girò e guardò direttamente il vecchio che dopo un profondo respiro parlò. Tu non puoi sentire le solite cose che conosci sul tuo conto. Tutti ti apprezzano e la stima che tu godi per il tuo lavoro e la tua bravura ti fanno speciale agli occhi di chi ti conosce. E nonostante questo, tutto, tutto questo che sai o che non vuoi riconoscere, tu hai bisogno di capire chi sei veramente. Puntualizzò Sayana. Rayomi rispose: Non pensi, illuminato Sayani, che il nostro modo di sentire può modificare ciò che è intorno a noi? Possiamo condizionare anche chi amiamo rendendolo schiavo dei nostri sentimenti? Qual è il modo più dolce e libero di amare un'altra persona? Dentro il mio cuore molte onde si agitano. Eh, sembrano appartenere ad un unico amore, ad un unico, unico, ecco sì, qualcosa di infinito, ad un unico mare. Ogni volta che un pensiero d'amore mi prende è come un'onda che si infrange nella mia mente e mi disorienta. Trovo mille appigli per non soccombere, ma inutilmente sono trascinata a fondo nel buio del mio cuore. Saiani la guardava così immobile davanti a lui, protesa verso qualcosa che sembrava attirarla a sé. Era un'immagine bellissima. La donna aveva sulle guance la radiosità che proveniva dalla limpidezza della sua anima e i suoi occhi verdi ricordavano un prato d'estate. Saiani disse «La tua arte ti aiuta molto ad esprimere ciò che hai nel cuore, ma senti che vi sono altre possibilità» per avere le risposte che cerchi. Raiomi abbandonò le mani affusolate lungo i fianchi e guardò Saiani come se fosse la prima volta che lo vedeva. Il vecchio continuò, non devi avere paura dei tuoi pensieri, ma se le parole che non hai mai detto verranno sulle tue labbra, lasciale scorcare per il tuo bene e per chi ti starà accanto. E se sono la natura stessa del tuo pensiero che ha bisogno di esprimersi, se tu imparerai ad accoglierlo, non avrai nulla da temere. Ecco, proprio questo era Iomi, l'accoglienza. Esse l'inizio per generare il bene, quel bene verso cui tutti siamo protesi. La donna era tornata lentamente a sedersi sui morbidi cuscini ed era molto più rilassata. Si sentiva bene e la voce di Saiani la cullava dolcemente. Alzò lo sguardo ed ora pareva che i suoi occhi avessero cambiato colore. Saiyani la osservava e scorgeva tutto ciò che poteva vedere con la vista. La spiritualità di quella donna era meravigliosa. Conosceva Raiomi da quando bambina giocava nel suo giardino. La madre di Raiomi lo aveva amato ma sapeva che lui era restio ad allearsi e senza mai farglielo pesare lo aveva lasciato libero ma non volle rinunciare ad avere un figlio per riversare il suo affetto su una creatura da amare e proteggere. La scelta dell'inseminazione di un suo ovolo con un seme di un donatore compatibile e la successiva gestazione dell'ebrione per mezzo delle apparecchiature presso il laboratorio di genetica di Oganon era stata la prassi consueta per la riproduzione umana. Il desiderio di avere un figlio era stato così forte nella madre di Raiomi che prese in carico quella nuova vita e la considerò sempre un dono meraviglioso. Prima di morire chiese a Saiani di vegliare sulla figlia ed egli promise che le sarebbe stato accanto nel momento del bisogno. Ora sembrava arrivato il tempo di onorare la sua promessa. Saiane non aveva mai depositato in gioventù il suo seme per le riproduzioni selezionate e controllate, ma si ritrovò a desiderare come per assurda ipotesi che una parte di sé potesse essere in quella creatura così bella e radiosa. La notte avanzava con quel suo modo di calare silenzioso su ogni cosa, solo gli animi che cercano risposte non trovano la pace e se Naomi avesse potuto avrebbe urlato le parole che le scaturivano dal cuore ma sapeva che ai sei anni non amava certe ostentate manifestazioni così cercò di mantenere la calma e continuò a voce bassissima ma ferma sono in cerca di qualcosa che possa dare sollievo a tutto questo mio desiderio di vita non posso tergiversare, è inutile scappare di fronte a queste mie responsabilità Saiani fece un cenno con il capo per incitarla a continuare. In tutti questi anni ho desiderato molte cose, ma soprattutto ho cercato di capire se poi quando le avevo ne ero felice, se ero pienamente appagata. Non credo di aver capito ancora che cosa è bene per me e che cosa io debba fare, ma la volontà... Mi spinge a cercare, cercare senza tregua qualcosa che possa darmi la pienezza che cerco. Saiani replicò, non devi confondere quello che provi in questo momento per sconforto o peggio per una sconfitta. Tu sai che ognuno di noi ricerca solo le cose a cui è destinato. Non puoi tendere verso qualcosa che non è ancora pronto per te. Iomi lo guardò e prima di riprendere a parlare si lisciò la tunica che ricadeva sulle gambe affusolate. Illuminato Saiani, non voglio che la mia vita sia come una rosa, seppur bella e preziosa, essa vale per il tempo che le hai dato di profumare. Voglio credere che io stessa possa diventare la vera espressione di una volontà che mi appartiene, ma che è in armonia con il tutto. Sayani congiunse le mani e con voce ferma disse «Raiomi, puoi scoprirlo solo vivendo e cercando di non allontanarti mai dal tuo centro energetico. Il bene e il male si uniranno alle tue illusioni, i tuoi desideri, ma la tua essenza sarà riposta nell'unico luogo dove nulla potrà offuscarla. Tu stessa sarai l'urna preziosa che conserverà la tua verità». L'uomo si alzò dalla poltrona, che strano, non si sentiva più così stanco e privo di energia. Si avvicinò alla giovane e posando le mani sulle sue spalle le disse, ricorda, una rosa meravigliosa e profumata non servirebbe a nulla se non ci fosse chi è grato di aspirarne il suo profumo.